È la terra a rendere speciale il nostro pianeta, il suolo fertile, vivo, ricco di microrganismi. Se il suolo è sano, lo sono gli animali, le piante, quello che portiamo in tavola e l'uomo in generale. Perché questo avvenga, però bisogna ripensare i nostri modelli produttivi, perché se cambia il clima, cambia anche l'agricoltura. Benvenuti a Effetto Farfalla. Fabio Ciconte, direttore dell'Associazione Ambientalista Terra, benvenuto a questo Farfalla. Grazie. Cosa sta succedendo al nostro pianeta? Il fragole d'inverno racconta di un pianeta ammalato, un po' come il corpo umano, quando noi abbiamo la temperatura a 36,5 stiamo bene, quando aumenta anche solo di un grado abbiamo la febbre e il pianeta oggi ha la febbre, anche stando qui in Italia la temperatura è già aumentata di oltre un grado e gli effetti si stanno vedendo. Uno degli, dei responsabili principali di questa febbre del pianeta è proprio l'agricoltura, il cibo che mangiamo, la deforestazione, la desertificazione, che sono responsabili fino al 37% delle emissioni complessive di co 2 nel pianeta e quindi diciamo, il modo in cui noi mangiamo, il modo in cui il cibo viene prodotto ha delle responsabilità che sono importanti. In fragole d'inverno tu ci spieghi perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima. Ecco, aiutaci a capire. Perché ogni nostra singola scelta ha un impatto. Quando noi apriamo il nostro frigorifero all'interno abbiamo dei prodotti che abbiamo acquistato e che possono venire da un'agricoltura che è insostenibile, che fa danni agli nostri ecosistemi e aumenta la crisi climatica dentro il nostro frigorifero che è spesso è una pattumiera eh, si conserva diciamo, la maggior parte dello spreco che contribuisce per l'8% ai cambiamenti climatici, ecco, tutto questo ha un impatto enorme, allora, noi singoli cittadini dobbiamo saper scegliere e questo ci permette anche di chiedere poi alle istituzioni di adoperare delle scelte che permettono di salvaguardare il clima a partire dal modo in cui il cibo viene prodotto, perché se noi produciamo un cibo in maniera sempre più industriale, con uso di pesticidi, di chimica, rovinando i terreni, desertificandoli, noi avremo un prodotto che apparentemente sarà bello, apparentemente sarà buono, ma in realtà avrà contribuito alla crisi climatica.